Ragazzi, come promesso, oggi che è l'ultimo giorno e devo partire, vi faccio fare un mini tour all'interno del mio mitico Puffo Burlone. È un Alfa Romeo 35 r 8 del 1978, camperizzato nel 1982 in maniera artigianale. e Adesso ve lo faccio vedere all'interno, cose così non ne vedrete sui camper e sui furgoni camperizzati moderni. State ben attenti zanzariera molto spartana questo è l'ingresso adesso salgo zona giorno con tavolino che è slideabile si dice così per poter mangiare comodamente la mega finestrona per andare nella zona retro si risposta al tavolino e andiamo a vedere il frigo Giga. Come potete vedere è decisamente più ampio di un frigo dei camper attuali, non so quanti litri sia. Qui abbiamo... La dispensa ovviamente adesso vuota perché ero via solo per due giorni. qua di solito ci metto la pasta, quelle cose lì. Un po' di rumenta da cucina e stiamo nel reparto cucina. Qui abbiamo i fornelli con una bella finestra per ventilare per bene. Sotto questo qui è il vano per due bombole da 10 kg in questa zona qua io di solito lascio la adesso li vedete il sacchetto della plastica per la differenziata la mia caffettiera il caffè il boiler dell'acqua calda a passaggio e ora vediamo il mega bagno con il C nautico un lavandino abbastanza comodo, spazio ce n'è, mobiletti per tutte le mie belle cose, questo sono io allo specchio, una volta chiusa la porta abbiamo la doccia che comunque è grande e spaziosa, come potete vedere ci si sta, si chiude la tenda Tic. e devo passare qua, qua sopra il mio accappatoio e ora usciamo per dormire ci sono un letto a sopra che adesso vi faccio vedere come si apre che è due piazze secche tranquillamente largo 1,90 lungo 2,10 m mi pare e anche questo qua sotto diventa tutto un letto ovviamente spostando questo che poi viene giù e si appoggia su queste canaline e si apre dall'altra parte in questo modo Toc. e diventa un altro letto enorme grosso come tutto il campo qua sotto ma adesso vediamo come si apre quello là aspettate che cerco di capire come lasciare la camera aspettate che la poggio qui vediamo se resta se non cade così dovrebbe rimanere là Adesso vi faccio vedere quanto è grande e come si apre. Questo qui, vedete, faccio sotto. Ta da, camper pronto per dormire. Guardate, c'è spazio o no? Secondo voi per dormire qua sopra? Super gigante un po' di armadietti, qua, la guardaroba con tutti i vestiti, guarda guardaroba anche di qua, il pannello vintage con tutti i comandi per le batterie, selezione batterie, per la 220, fusibili, veramente vintage. Anche qui abbiamo un guardaroba. Per ricordare che è il buffo burrone, abbiamo anche il suo bel poster cassettiera con la biancheria, del letto, asciugamani cuscini i due cassetti dove ci sono posate e strofinacci la stufa per l'inverno dimenticavo anche di dirvi che comunque anche sotto ogni divanetto tipo questo ci sono dei vani e dei gavoni qui ad esempio ho tutto quello che è corrente acqua l'estintore sotto questo qua c'è la pompa dell'acqua due sgabelli e il serbatoio che adesso è coperto da quello strofinaccio e da questo lato qui invece ho le seggiole per l'esterno, un po' di scatole per metter via qualcosa da dispensa, i piedi per fare il letto, quello qua sotto che vi ho spiegato prima, e il portabottiglie e una tanica per il gasolio dove si rimanere mai a piedi. E questo è tutto. Spero vi sia piaciuto. Alla prossima. Ciao ragazzi.